Buonasera, oggi 30 settembre si è riunita per la prima volta a Milano la commissione consigliare per la cultura, la moda e il design. Siamo andati a seguirla, e eh, la seguiremo anche per, le, per i prossimi mesi, eh, quindi vi potremo dare degli aggiornamenti freschi eh, di quello che succede eh, in consiglio comunale per quanto riguarda la cultura. Eh, la commissione cultura è presieduta dalla, dalla consigliera Bocci del Partito Democratico, eh, è stata incontro piuttosto lungo, con diversi interventi, riassumiamo un po' il, il, quello che è stato detto eh, nel discorso di, in, introduttivo della, della Presidente Bocci. Innanzitutto la settimana prossima eh, in Commissione Cultura è atteso eh, l'assessore Stefano Boeri per spiegare tutte le linee programmatiche della, della sua, diciamo, del suo assessorato che riguarda non solo la cultura ma anche la moda e il design e anche tutto quello che concerne eh, l'Expo, però lui parlerà soprattutto di cultura, moda e design. Eh, si è parlato molto della, eh, del cosiddetto decentramento culturale che è un, una caratteristica su cui questa amministrazione Punterà molto, per cui va bene grandi eventi, va bene grandi istituzioni come la Scala e come mito, ma eh, la differenza che mh, marcherà questa, questa, questa giunta è proprio cultura distribuita, cultura decentrata su tutti, eh, su tut, capillar, capillarmente su tutto il territorio urbano. Eh, quindi, necessità di mappare e ristrutturare. Interamente il sistema culturale milanese, eh, la cultura intesa appunto come sistema non solo di erogazione di fondi, cosa che è sicuramente eh, necessaria, ma anche eh, erogazione di servizi, di nuovi servizi per gli operatori culturali e. Ehm, funzione del, del Consiglio Comunale e dell'amministrazione sarà anche quella di stimolare gli operatori a fare rete, è una cosa molto importante per questa amministrazione. È stato ribadito la centralità del ruolo delle biblioteche di zona, delle biblioteche regionali come protagoniste di un rilancio della, della cultura nelle, delle, nelle diverse zone e ehm, un, altro, un altro punto è stato quello di ehm, diciamo, ribadire anche la trasversalità della, della cultura che non riguarda soltanto né soltanto la commissione cultura né soltanto l'assessorato alla cultura ma secondo quanto detto dalla presidente Bocci anche l'assessorato al decentramento il cui assessore è appunto Daniela Benelli di sinistra ecologia e libertà e eh, all'educazione quindi questi altri due eh, settori saranno chiave nell'attività eh, dell'amministrazione. Ci sono stati mh, molti interventi come ho detto, ci interessa menzionarne principalmente due, uno di eh, Luca Gibillini, di Sinistra Ecologia Libertà, che ha parlato molto della questione della danza, eh, di come appunto la danza sia in questa città un, un settore, un sottosettore del, del, diciamo, del macro sistema dello spettacolo dal vivo, molto in difficoltà che sta producendo però molto per cui un settore sicuramente da sostenere, e poi interventi di, di Manfredi Palmeri del Terzo Polo e anche lui auspica, come precedentemente detto dalla la Presidente auspica che questa Commissione lavori in maniera molto eh, intersettoriale, per cui coinvolgendo eh, i temi dell'internazionalizzazione, i temi della, dello sviluppo industriale, del lavoro, eccetera, cosa che naturalmente è stata mh, ben accolta anche dalla, dal Presidente della, della Commissione. Eh, niente Questo è quanto, la prossima volta fare un altro report dovrebbe appunto come abbiamo detto dovrebbe esserci Stefano Boeri che sarà un intervento molto importante perché introdurrà le linee guida del, della, della suo, del suo assessorato per i prossimi 5 anni. A presto! Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear, no time for conversation.